Da ormai molto tempo si è imposta l'idea che una dieta fatta bene deve essere una dieta alcalina, quindi evitare i cibi acidificanti. Vediamo che cosa c'è di vero in questa impostazione. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Moderno e a Leno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.detcuriosid.it potete trovare tutti i miei contatti. Vi avviso inoltre che questo sarà il mio ultimo video prima delle vacanze estive, quindi eh, ci rivedremo probabilmente lunedì 7 settembre. Oggi parliamo di dieta alcalina, una impostazione dietetica molto diffusa anche in altri tipi di diete. Eh, molti guru infatti infarciscono i loro metodi con quello che fa più presa sulla gente e questa dieta effettivamente si presta bene eh, vedremo le assurdità che presenta questa dieta ma anche gli aspetti positivi perché ce ne sono effettivamente l'inventore di questa dieta è il naturopata americano Robert Holdham Young che nel 2017 è stato condannato e ha passato diversi mesi in galera eh, per aver praticato la medicina senza licenza tra le sue azioni effettivamente non c'è soltanto quella di aver inventato una nuova dieta ma eh, ha cercato di curare pazienti oncologici con questo suo metodo distogliendoli effettivamente dalle cure mediche e quindi causando anche qualche decesso questa dieta infatti è pubblicizzata come dieta cura tutto eh, cancro artrite sclerosi multipla non c'è limite a quello che secondo l'inventore eh, non possa essere curato con questa impostazione alimentare eh, però in letteratura non esiste conferma in realtà di, questo, eh, di questi poteri magici, diciamo. E probabilmente la situazione è che con questa dieta il dimagrimento non è così rapido come con altre diete, come per esempio la chetogenica, e quindi non può essere sfruttato dal punto di vista pubblicitario. Ma in cosa consiste effettivamente questa dieta? Beh, diciamo che eh, il concetto generale è quello di evitare che il sangue si acidifichi perché l'acidificazione del sangue porterebbe allo sviluppo di malattie quindi dobbiamo promuovere lo, il consumo di alimenti alcalinizzanti e invece evitare il consumo di alimenti acidificanti tra gli alimenti alcalinizzanti troviamo ehm, le verdure, la frutta, i prodotti integrali tra gli alimenti invece acidificanti la carne e i latticini il problema di questa impostazione è solo uno Uh, il sangue non può essere acidificato o alcalinizzato da un alimento. Il grado di acidificazione o alcalinizzazione di una qualsiasi soluzione è dato dal pH. Il pH quando è neutro equivale a 7. Nel sangue troviamo un pH di 7,4. 7,4 va da 7,35 a 7,45. Nel momento in cui abbiamo... Un valore inferiore a 7,35 si tratta di acidosi, se invece abbiamo un valore superiore a 7,45 abbiamo un'alcalosi. Va da sé che qualsiasi alimento eh, che porti il sangue sotto 7,35 o sopra 7,45 non è un alimento ma è un veleno con tutte le, con le conseguenze del caso, potrebbe portare addirittura a coma e a morte il ph del sangue è controllato da molteplici meccanismi ad esempio quando corriamo o comunque quando facciamo sport il metabolismo aumentato dei muscoli produce più anidride carbonica l'anidride carbonica entra in circolo e con l'acqua del sangue reagisce per formare acido carbonico l'acido carbonico ovviamente aumenterà l'acidificazione del sangue che cosa succede quindi il nostro corpo reagisce aumentando la respirazione aumenta la respirazione e spelle più anidride carbonica e quindi regola in questo modo la, il pH del sangue. Allo stesso modo anche i reni sono impegnati a regolare il pH del sangue. Molti pensano che guardare il pH delle urine sia un riflesso eh, di effettivamente come sta il pH dell'organismo in toto. In realtà non è così, è soltanto un riflesso delle scorie eliminate. Ma quindi cosa c'è di buono in questa dieta? Prima effettivamente ho detto che c'erano dei lati positivi e a grandi linee si possono trovare, eh, ad esempio l'aumento di consumo di frutta, verdura, prodotti integrali, una migliore attenzione ai prodotti vegetali in generale, una eh, diminuzione del consumo di prodotti animali, di prodotti industriali, insomma si tratta una cosa abbastanza simile della, alla nostra dieta mediterranea di cui abbiamo già parlato e di cui abbiamo già capito eh, molti dei vantaggi che può portare ecco perché ha avuto così successo ecco perché molti venditori di diete la stanno sfruttando e la sfrutteranno come base per le loro impostazioni perché è estremamente comoda e dà consigli almeno a grandi linee condivisibili è una cosa molto malleabile che può essere sfruttata e magari se sei un professionista sai correggere dove ci sono gli errori e mettere la tua firma quindi è molto flessibile, molto ehm, condivisibile anche in linea generale totalmente sbagliata dal punto di vista delle ragioni per cui si fanno certe scelte come dicevo all'inizio questo è il mio ultimo video prima delle vacanze estive se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale se avete dubbi, domande, curiosità scrivetemi pure qui sotto noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti.